in test questo telo telo in juta della juta tex l'avevo messo per i pomodori l'avevo messo per altre colture mi era avanzato un po comunque ho ancora qualcosina mi ero ripromesso ve l'avevo detto che avrei fatto un video di chiusura per vedere come ha funzionato come mi sono trovato durante tutta la stagione estiva e come mi sto trovando adesso siamo in autunno a ottobre inoltrato così da chiudere un po il capitolo su questo tipo di telo pacciamante naturale ovviamente eh? lo vediamo adesso dopo la sigla eccoci qua, allora telo Jutatex, è un telo di juta come vi avevo detto l'altra volta, è ricavato dai sacchi verdi del caffè, è stato lavorato, è stato tritato, è stato riassemblato e a distanza di 5 mesi non l'ho mai mosso da dove è adesso questa è la situazione di questo telo allora è ancora molto molto bello mi avvicino guardate lo spessore questo sicuramente me lo porta avanti fino ad aprile prossimo quindi secondo me un annetto ce lo facciamo tutto qui dove vedete insalate cavoli e fiori e basilico avevo pomodori e basilico quindi semplicemente ho tolto una pianta e ne ho messa un'altra volevo analizzare con voi il sottosuolo Allora. Questo è traspirante ed è permeabile, quindi quando piove l'acqua la attraversa. in più quando piove parecchio si inzuppa d'acqua e questa umidità la rilascia poi nei giorni a seguire, quindi fa un po' da accumulo di acqua naturale insomma. Il terreno sotto come vedete è perfettamente pulito da infestanti, ecco questa come vedete è nata ma non è riuscita a bucare il telo quelle più coriace invece bucano il telo ve la faccio vedere ecco qui se l'erba trova un appiglio un buchetto qualcosa ci si infila c'è niente da fare guardate qua anche qui ce n'è ancora un po però la comodità di non dover passare con una zappa o un motocoltivatore per dover toglierle infestanti è impagabile. Ovviamente questo discorso vale per tutti i tipi di teli. Io iniziai con i teli in plastica, quelli tipo sacchetti della spazzatura, poi sono passato a quelli sempre di plastica ma traspiranti che sono ancora un'ottima soluzione e poi mi è arrivato questo in test che secondo me è la cosa migliore. La nota dolente di questo telo qui è il costo perché 70 euro per un rotolo di una cinquantina di metri, vi lascio poi esattamente qui. In descrizione i costi è un costo importante però vista la durata del telo devo essere sincero tutto sommato è una spesa che possiamo fare per un orto per un anno come finisce questo telo questo telo col tempo vedete si sgretola guardate piano piano si assottiglia le fibre in juta vengono poi assorbite nel terreno e ritorna poi a far parte del ciclo della vita del suolo dai un video molto breve faccio solo una panoramica di insieme vi mostro un attimino che dove non sono passato a rovinarlo con il decespugliatore guardate il bordo del telo è ancora molto bello eccolo qui quindi tiene la forma, tiene lo spessore e gli unici danni che vedete sono probabilmente quelli che ho fatto io appunto con il decespugliatore perché me lo sono mangiato nel filo qui ho l'altro telo che avevo messo sopra il compost e adesso ci sono i cavoli anche qui a voi pomodori volevo solo chiudere questo argomento con questo video così che sapete che esiste anche questa soluzione è un costo iniziale abbastanza ingente però alla fine uno se lo ritrova per quasi un anno insomma farò un ulteriore video l'ultimo di chiusura quando poi dovrò dismetterlo quando sarà finito io penso appunto verso marzo aprile vediamo come si comporta con l'eventuale neve che verrà nel frattempo Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Ebbene, grazie per essere stati con me anche oggi. Iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ci vediamo la settimana prossima.